nuovo video! Oggi facciamo la sfida, se provo a costruire il video finisce La facevamo già tantissimo tempo fa, era tipo la terza sfida che speci, però ora con la no build mode, secondo me è divertente Lasciate un like, iscrivetevi al canale e andiamo in game Allora, indicativamente questa sfida non dovrebbe essere difficile non Lo so, mi rendo conto che lo dico all'inizio di ogni sfida, va bene, sì Però stavolta davvero non dovrebbe esserlo perché non gioco alla modalità build di Fortnite, quella in cui si può buildare ma ragazzi da, da mesi Cioè da, da due mesi ormai Ultimamente io, le uniche partite che mi sono fatto su Fortnite Erano sull'anno build Quindi mi farebbe strano che all'improvviso Io voglia iniziare a costruire Certo ancora mi capita ogni tanto Perché parliamo comunque di avere alle spalle 3-4 anni di Fortnite col building Però a parte questo Cioè per esempio Devo ammettere che ora mi stava venendo l'istinto Di costruire una scala Ok? Non è rincuorante Però non è tutto male Sommato, cioè non è tutto, non è male tutto sommato Vabbè, vieni qua lurido Scusatemi se per un secondo sono divenuto incapace di parlare, ma ero distratto, come potrete ben immaginare Ci siamo eliminati a vicenda Ora su Fortnite ci si elimina a vicenda, ok, ok Va bene gioco C'è un problema, mi sono lendato male, molto male Però, però non ci perdiamo d'animo ci butteremo in una zona un po' più tranquilla E spereremo, boh, non lo so, credo in qualche forza divina uh, Il fatto è che, devo essere sincero Secondo me questa sfida è fattibile Cioè abbiamo fatto molto di peggio, ragazzi Veramente molto di peggio Una vittoria ce la possiamo tranquillamente portare a casa in qualche modo Non devo costruire mm, Volevo piazzare un pavimento È una costante di voler costruire cose Però riesco ad avere un buon autocontrollo Devo essere sincero Cavolo, non lanciato un air strike lì Ok, vabbè, noi ignoriamolo Stanno fightando lì Devo fare in fretta Quanta gente c'è Ok Combat Mono Cura uh, In realtà fucile d'assalto Cura Via Facciamo così Perché? Non faitate Smettetela Perché? Perché succede questo? Piace, bro. Ma io devo andare. Ho proprio voglia di prendermi il drum shotgun di sto tipo. Bel colpo. Bello, no, no. Proprio bello. Ma sto laggando un po'. Sì, in realtà mi sa che sto laggando proprio io. Mi serve un assalto migliore, dai. Questo. No, quasi quasi mi tengo da uggiare a questo punto. Ok. <coughs> Bella, fra. No, GG, well played Complimenti, ottima scelta di mosse, di tutto Ok, non so perché ci siano così tanti nemici tonti oggi Ma non mi farò problemi Ah, peccato Ok Ok Mi conviene andarmene in fretta pure Grande, però bella mossa. Dentro! Uh, Ok. Un tizio raga. Come lo sono immaginato io? Forse era solo il corvo. Sì, era solo il corvo. Non era solo il corvo, lo sapevo bene, l'avevo sentito. Vabbè, ragazzi, GG. Peccato. Ero togussato! Allora... No, no! Volevo costruire.